come trasformare un business analogico in digitale. Affronteremo questo tema con eh, sei ospiti, due in studio e quattro collegati da remoto, quindi io partirei subito con la presentazione degli ospiti in studio. Renato Ciccarelli, direttore generale di Naprix, eh, società service di eh, Illimiti Bank. Ben arrivato. Grazie Gerardo. Bene. Poi durante la, i tuoi commenti la mascherina puoi togliere, siamo a distanza di, di sicurezza. E Pietro Pellizzari, quindi CEO di Wikicasa. Ben arrivato Pietro. Grazie Gerardo, un saluto a tutti. Bene, da remoto allora partiamo in ordine, eh, abbiamo collegato da Roma Samuele Lupi di CEO di eh, Alfa Credit. Buongiorno Samuele. Buongiorno. Ben Buongiorno arrivato. A voi. Grazie Christian Calusa, CEO di Opisas, quindi investimenti di immobili all'estero. Cristian, ben arrivato. Grazie, buongiorno Giardo, buongiorno a tutti, Bene. grazie ancora per l'invito. Grazie a te. Una vecchia conoscenza, Angelo eh, Semirano di Gestim. Ciao Angelo, ben arrivato. Vecchia conoscenza, buongiorno. ma sempre, sempre giovane. Okay. Grazie per l'invito. E Grazie a te. E poi un vero giovane fra tutti, Fausto Maglia, CPO di Casavo, l'Instant Buyer italiano. Ciao Fausto. Ciao Gerardo, un piacere essere qua. Benissimo, allora, eh, inciso di questa tavola rotonda proprio che che leggo, allora siete tutte aziende con un forte imprinting digitale legate ad un business concreto e immateriale come l'immobiliare. Allora, le domande a cui dovremmo rispondere un po' sono come si costruisce un business online, come si ascoltano le esigenze dei clienti, quali criticità bisogna considerare nella trasformazione digitale di un business che è legato al mattone. Quindi, insomma, l'obiettivo di questa tavola è quello di fornire agli agenti immobiliari spunti utili di fatto per eh, aiutarli a trasformare insomma, il loro business e quindi portarlo, farlo spostare un po' nel digitale. Allora io partirei subito con le domande e la prima la rivolgo a Pietro Pellizzari di Wikicase, insomma un, un portale coraggioso perché è arrivato sul mercato ormai da alcuni anni già quando insomma, il panorama era insomma già popolato da, da grandissimi eh, player. Quindi Pietro, a parte i complimenti per, per il coraggio, eh, voi avete creato un business da zero, quindi in presenza di competitor davvero, davvero forti. Da dove siete partiti e come? Beh, io sono partito dal business analogico perché ho avuto la fortuna di lavorare per circa tre anni per uno dei gruppi immobiliari più storici del mercato, nel mercato italiano e quindi ho avuto modo di lavorare a stretto contatto con le agenzie immobiliari dal Friuli Venezia Giulia alla, alla Sicilia e quindi il mio primo contatto col mercato è stato con quello tradizionale, con gli operatori del settore e, e quindi conoscendo le modalità di lavoro delle agenzie ho capito che mancava un player in Italia che rappresentasse gli agenti immobiliari sul web, differenziasse la loro attività e promuovesse il loro portafoglio valorizzando l'attività dei professionisti. Quindi io sono partito dal business tradizionale per poi orientarmi a quello web. Ho avuto la fortuna nel mio percorso di coinvolgere quindi gli operatori tradizionali. Eh, i, I nostri soci che hanno in primis creduto nel progetto sono grandi gruppi come Gabetti, Tecnocasa e Remax. E, e, e quindi da lì sono partito in un settore che vedeva già presenti degli operatori internazionali eh, e quindi li conosciamo bene immobiliare.it, idealista e casa.it che recentemente si sono sposati ehm, e quindi sicuramente siamo entrati in un settore eh, che aveva, vedeva già tre player importanti internazionali però noi l'abbiamo fatto questo ingresso cercando di proporre un modo diverso di fare il portale e quindi partendo dalla figura dell'agente immobiliare come figura centrale il nostro slogan era trasformare gli agenti da semplici inserzionisti a protagonisti del web. Quello era il messaggio che abbiamo dato alla categoria e sulla base di quel messaggio abbiamo costruito il nostro modello di business, incentrando ovviamente sui professionisti come inserzionisti nel portale, cercando di dare all'utente che va online maggiore affidabilità, garanzia e trasparenza delle informazioni che va a consultare e anche proponendo un diverso sistema di visibilità che non fosse la mera vendita di pacchetti di annunci, un po' come si facevano con la carta, certo. ecco il numero di annunci, l'annuncio che sta, che sta in cima in copertina, abbiamo cercato di creare un modello diverso, eh, incentrato su social network, motori di ricerca, display retargeting, che quindi consentisse alle agenzie di andare a coprire in maniera capillare ovviamente eh, il web per ottenere leads e quindi contatti dai, dai clienti. Chiarissimo, quindi insomma il portale immobiliare non soltanto più come editore semplicemente di, di annunci, ma qualcosa in più. Quindi una forte impronta operativa e digitale con servizi aggiuntivi a questo punto che possono supportare l'operatività dell'agente immobiliare. Eh, Fausto Maglia, Fausto Maglia, Da Remoto eh, Casavo Casavo Instant Buyer italiano ricordo, partito da due anni, ha raccolto oltre 100 milioni di, eh, di euro. Eh, i, I founder tutti quanti. Eh, insomma uh, under 30 uh, e, e quindi 25-27 anni quando siete, siete partiti, il vostro è un business di fatto che è molto, che è molto prop, no? eh, legato alla proprietà, ma per renderlo scalabile di fatto avete dovuto ricorrere ad una dose massiccia di, di tech, di tecnologia. Qual è il ruolo del digitale in Casavo anche se qualche detrattore dice che non siete prop tech? Uh, no, no, non conosco ecco, le idee uh, di perché mh, con un approccio ecco, che è proprio tipico del, uh, del, delle start-up digitali, quindi un approccio lean, ha uh, uh, iniziato dal, dal minimo indispensabile, no? da ciò che serviva per poter validare un modello di business che comunque era innovativo. Per, per come funzionava anche senza la parte, la parte tecnologica. Immediatamente dopo la validazione del, del modello di business in realtà eh, è stato chiaro, era chiaro fin da subito a, a tutti quanti, a Giorgio, il nostro, eh, il nostro founder e CEO, eh, più di tutti, che la tecnologia dovesse essere alla base di, di quello che facevamo perché altrimenti non saremmo riusciti né a generare valore per i nostri interlocutori che sono eh, i venditori, Uh, e anche gli agenti immobiliari, uh, né a scalare il nostro business, come hai detto tu. Quindi oggi il ruolo della tecnologia in Casavo è assolutamente quello di uh, migliorare i processi comunicativi in azienda, visto che il processo immobiliare, come tutti quanti qua sappiamo, è molto molto complesso e, e noi lo gestiamo tutto, dall'inizio, veramente da, da, dalla, uh, dalla scintilla iniziale fino uh, alla fine, ci permette di ridurre la, la complessità stessa del, del processo e, e poi direi le, le altre cose importanti sono che grazie poi alla raccolta puntuale di, di dati ben strutturati riusciamo a fare analisi molto precise delle nostre performance e quindi anche a migliorare i processi, il che si traduce di nuovo in, una, in un valore maggiore per tutti coloro che eh, operano assieme a noi eh, e quindi in definitiva di nuovo scalare il scalare business. Ultimo punto che secondo me è importante, eh, prima di magari fare un ultimo passaggio sul, sull'utente finale, è che semplificare il lavoro delle persone, de, dei miei colleghi nello specifico, eh, permette di alleggerire anche ciò che loro devono fare e di semplificarlo, il, il che permette anche di poter insegnare più rapidamente a persone nuove che arrivano in azienda, eh, com'è che si fa un mestiere che è, è molto complesso. Infine per noi la, la, la tecnologia è alla base della costruzione proprio del, del valore per eh, l'utente che a volte risiede ormai quasi completamente nella tecnologia stessa. Un esempio che posso fare è quello del, dell'applicazione che abbiamo rilasciato durante eh, il primo lockdown, quello esteso eh, a tutta la nazione, che permette eh, a noi, e anche agli agenti immobiliari, i nostri partner, di eh, visitare gli immobili dal remoto e questa applicazione, essendo integrata con tutti i nostri sistemi, eh, permette eh, sostanzialmente di digitalizzare quell'elemento quel fondamentale del processo di vendita di una casa eh, e il venditore non deve più far entrare qualcuno all'interno dell'immobile. È una cosa che è utile sempre in un momento storico come questo, è eh, particolarmente utile. Molto bene, molto Fausto. Bene. Di fatto, insomma, la, la tecnologia nel vostro caso eh, ha semplificato, ha reso il business scalabile. Di fatto, e soprattutto vi ha, con, vi ha permesso di concentrarvi anche sull'esperienza dell'utente, che è un aspetto molto, molto, interessante per la gente immobiliare. Torniamo in studio. Renato Ciccarelli, Neprix, Famiglia I Limiti. Eh, voi partite un po' da lontano con network di aste online, IT Auction, quindi una. Era una, una grande impresa, molto, molto bella già allora, oggi, oggi insomma con potenzialità rinnovate. Allora come è nata l'idea e come si è sviluppata di fatto nel corso degli anni? Ma eh, sì, noi affondiamo le radici nel 2011. Eh, seguendo un po' il gioco di questa mattina delle lettere, partiamo da là, delle aste telematiche. No? E, e da lì siamo partiti eh, cercando di eh, rinnovare un settore, quello delle vendite giudiziarie, che era a pannaggio di pochi e molto, diciamo, nebuloso. L'abbiamo fatto con eh, i beni strumentali, quindi fondando il primo portale, Industrial Discount, che eh, facesse aste telematiche per beni strumentali, diventando di fatto leader di mercato in eh, quel settore, per poi spostarci circa quattro anni dopo sull'immobiliare, con una logica più o meno simile, eh, cioè vendere per conto delle procedure concorsuali, delle vendite giudiziarie con una FIA successo nel caso in cui la vendita vada a buon fine. È chiaro che mh, quello è stato un punto di partenza, eh, se vogliamo, in un mercato privilegiato che sconta una lontananza dal libero mercato ancora molto ampia e quindi abbiamo cercato di avvicinare il compratore a vendite che sono importanti e hanno una... Eh, un'ampiezza diciamo, è importante, considerate che si svolgono circa 260.000 aste da vendita esecutive all'anno ed è un settore che vale miliardi ed è ancora troppo lontano diciamo, dal mercato. Abbiamo cercato di avvicinarlo spostandoci appunto nel settore immobiliare attraverso la fondazione del secondo portale Real Estate Discount, eh, con cui facciamo aste, telematiche, facevamo, facciamo aste telematiche per asset immobiliari, quindi vendiamo all'asta telematica immobili. E non lo vendiamo soltanto allo smanettone, diciamo, trentenne, lo vendiamo anche alla famosa signora Maria, no? che di cui ci preoccupiamo sempre, che non riesce ad arrivare, diciamo, online. La signora Maria arriva online e compra online anche attraverso un'asta telematica. Dobbiamo ricordarci che l'asta telematica non è vendita giudiziaria, l'asta telematica è un metodo attraverso cui avviene la definizione del prezzo elimina la trattativa privata e il prezzo si forma attraverso una gara competitiva ad armi pari è chiaro che non è il modello applicabile questo modello non è applicabile a qualsiasi tipo di vendita e quindi avvicinandoci al mondo poi dei repo leasing, lavorando con i più grandi leasing sia nel settore strumentale che immobiliare abbiamo raffinato questo modello di sole asse telematiche al modello di eh, mediazione se vogliamo, quindi noi non siamo certamente l'azienda la, che disintermette siamo l'azienda che cerca di intermediare in maniera più intelligente avvicinando mercati che sono lontani e utilizzando il booster di questi mercati per arrivare poi al, al mercato libero, chiamiamolo così. Ci siamo avvicinati poi velocemente eh, diciamo, al mondo degli NPL e al mondo degli UTP e quindi abbiamo incontrato i limiti ed ecco che arriviamo alla lettera I, quindi dalla A alla I, per ora ci siamo fermati alla I di limiti, possiamo arrivare fino alla N di Neprix, che significa per noi i limiti? I limiti significa in qualche modo dare velocità a tutte le nostre idee, agli ingredienti che in questi anni abbiamo messo lungo il nostro percorso, fatto di 120 persone, 3 immobili venduti al giorno, 50.000 mail venduti ogni giorno, oltre 70.000 utenti che entrano nei nostri negozi diciamo, online ogni giorno e una rete capillare di agenti interni e una rete diciamo, a, a sostegno degli agenti interni che si è aperta anche alle agenzie esterne ecco stiamo cercando quindi di integrare con ingredienti diversi e conoscendo sempre di più il mercato diciamo il nostro modello questo perché una delle parole diciamo, fondamentali di questo periodo è sicuramente l'aggregazione, oltre a consulenza piuttosto che vendita che ho sentito questa mattina, oltre al cambiare il proprio vestito mentale, cioè ecco aggregazione di servizi è lungo un, un unico fil rouge, quindi dare la possibilità di assistere il cliente venditore, cliente compratore dall'inizio alla fine attraverso venditori, attraverso visibilità, attraverso l'operatività on site che viene fatta con i il modello eh, di limiti, cioè eh, che non è sempre necessariamente make, che a volte anche buy o partnership e quindi creiamo partnership con soggetti che sono verticali in determinati ambiti, realistico per esempio uno, eh, Wikicasa è un altro, con cui cerchiamo sinergie per dare maggiore visibilità diciamo, a quello che è il nostro servizio. Bene, bene, torniamo poi... Sì. A te su Netflix con l'altra domanda ancora più vicina agli agenti immobiliari, quindi insomma il concetto delle aste peraltro è un mercato di grande interesse, non pensate soltanto alle aste legate all'esecuzione di immobili, pensate anche alle aste un po' più anglosassoni da mercato libero, quindi insomma pensate al caso Bolaffi no? che oltre ai francobolli, si è messo a fare anche asti immobiliari ma ci sono tanti casi di aziende in Italia che stanno puntando su questo segmento di fatto eh, particolare. Torniamo Scusa, Scusa Gerardo, scusami, sì. ti interrompo un attimo sì. solo. è importantissimo no, il concetto di asta, sì. perché l'asta non è appunto venta giudiziaria è metodo di formazione del prezzo, certo. a cui può essere accompagnato di tutto, non è certamente l'unico metodo attraverso cui vendere, l'esempio di Bolaffi la è interessante, applica l'asta a prodotti che hanno un particolare interesse sul mercato e quindi incontrano più esatto. compratori. Corretto, giusto inciso. Cristian Calusa, eh, collegato da Remoto Pisas, quindi investimenti immobiliari all'estero, qui la sfida Cristian è veramente tosta, ardua, perché quasi nessuno dei tuoi clienti vede gli immobili che acquista. In quale modo il digitale supporta quindi le attività della tua azienda? Uh, ciao a tutti, dici bene Gerardo? È proprio vero, cioè, nel, secondo no. il nostro sondaggio, oltretutto sugli italiani che investono nell'immobiliare all'estero, um, si è delineato che 7 investitori su 10 non ritengono fondamentale visitare l'immobile di persona prima dell'acquisto. Secondo me, questo dato però, è legato principalmente a due aspetti. Uh, prima di tutto, quasi il 60% del medesimo campione cioè, ritiene fondamentale farsi assistere da un esperto in questo genere di investimenti. Quindi l'esperienza e la competenza dei professionisti che propongono tali investimenti sopperisce in qualche modo la distanza. Questo è un buon dato secondo me per, quello, per risolvere tutti quei problemi negli investimenti all'estero delle persone fai, fai da te che poi rovinano un po' questa fascia di mercato. L'altro aspetto è legato all'alto livello di trasparenza e digitalizzazione del mercato immobiliare americano. Noi operiamo negli Stati Uniti, lì infatti il digitale è una realtà insomma, consolidata come tutti sanno da moltissimi anni e ha un effetto concreto sulla facilità nel reperire tutte le informazioni sugli immobili e, sulla, e oltretutto la trasparenza dei dati e dei processi. Tutto deriva non so, dal fatto che il catasto negli USA online L'MLS è una realtà consolidata in tutti gli Stati Uniti. Faccio due esempi per far comprendere meglio, magari a chi non conosce bene gli strumenti disponibili nel mercato americano, ma eh, la piattaforma web Zillow, ad esempio, fornisce dal 2006, è online, è pubblica. Tutte le informazioni su un immobile necessarie a valutarne al meglio l'investimento. Valore, data e compravendite, locazioni negli anni, valori medi della zona, previsione per i prossimi 12 mesi. Il suo database oggi credo abbia più di 110 milioni di case negli Stati Uniti. E il secondo è la piattaforma MLS, il Multiple Listing Service, che invece è un esempio di database che è aggiornato costantemente per legge. È fruibile, è chiaro su quali tutti i broker e agenti immobiliari ehm, lavorano. E, oltretutto l'MLS nel sistema americano delinea già tutto quello che sono le procedure tra gli agenti, quindi chi rappresenta il venditore, chi rappresenta eh, l'acquirente. Questo sicuramente nel nostro campo rende tutto più semplice. E noi come PISAS investiamo costantemente risorse per metterci sempre di più uh, di supportare meglio i nostri clienti in via digitale, aumentando anche il feeling mh, della proprietà in sé. Perché è vero che è un investimento, però alla fin fine parliamo di immobiliare, c'è sempre una parte emozionale in questo e quindi cerchiamo tramite il digitale, visto che a oggi direi il 99% dei nostri clienti non vanno a vedere l'immobile, vanno poi successivamente durante i loro viaggi in America o vacanze ma acquistano senza andare e quindi investiamo sempre per dare sempre di più il feeling uh, dell'immobile, perché comunque c'è un po' un, un vanto anche gli immobili uh, che noi vendiamo, perché insomma, li compriamo, li ristrutturiamo secondo me con dei criteri ottimi, e, um, li affittiamo e quindi insomma, ci teniamo ai clienti a far passare tutto il lavoro che c'è dietro perché poi il nostro cliente vede il prodotto finito, invece deve capire un po' tutto il processo che c'è dietro, dall'acquisizione a tutti i passi. Questo digitale che ha supporto anche dell'investitore immobiliare italiano che vuole andare a comprare negli eh, Stati Uniti, quindi un caso studio interessante. Passiamo dagli immobili all'estero, quindi parliamo un po' di soldi, parliamo di mediazione del credito, parliamo sì. con sì. Samuele Lupidi, CEO di... Eh, Alfa Credit, Samuele è collegato eh, da, da Pescara se non sbaglio, allora eh, Samuele se penso alla mediazione del credito, eh, penso un po' a modelli di servizio così un po' analogici, no? la dipendenza infatti dalle procedure del sistema bancario di fatto eh, è un po' una zavorra per l'innovazione, come Alfa Credit come state affrontando questa, questa sfida? Eh, hai ragione Gerardo, in effetti eh, la mediazione creditizia ha dei modelli di servizio eh, analogici. Sicuramente l'Italia è un bel paese, ottimo clima, chilometri di spiaggia, eh, persone affabili, ma rispetto alla digital transformation siamo molto indietro rispetto al resto d'Europa. Eh, per mia abitudine, per migliorare la mia qualità professionale, la mia cultura eh, faccio spesso, ho fatto diversi viaggi di approfondimento all'estero, alcuni dei quali anche con dei miei collaboratori, soprattutto nei paesi anglosassoni. E questo perché? Perché è importante vedere come nel resto d'Europa viene trattato lo stesso argomento e lì, da lì mi sono convinto che dobbiamo spingere sull'innovazione, eh, sul digitale per dare un servizio che sia eh, efficace ed efficiente sia al cliente ma anche alla banca, che per noi è anche un cliente. Eh, ritengo che noi con il nostro lavoro possiamo mettere la banca in condizione di fare meglio il proprio lavoro, eh, accorciando i tempi di lavorazione delle pratiche. È vero che come dici le, le procedure bancarie possono essere e molto spesso sono davvero una zaborra, no? Ma anche alcuni mediatori creditizi eh, spesso ci mettono dell'oro per eh, far sì che le banche ritardino nella fase decisionale. Ecco quindi che cosa bisognerebbe fare? Intanto, la fase di consulenza deve essere fatta con precisione e competenza, e poi la fase istruttoria anch'essa deve essere fatta in modo completa. Eh, bisogna velocizzare i flussi e per velocizzare i flussi una buona partenza determina sicuramente un buon arrivo. Eh, come facciamo? Utilizziamo ovviamente il mondo digitale. Eh, e e ti faccio alcuni esempi. Acquisizione dei dati eh, per successivo utilizzo con intelligenza artificiale. Acquisizione dei dati non vuol dire inserimento a manina eh, dei dati dei clienti o fare una scansione di un pdf, significa acquisire il dato. Robotizzazione quando è possibile delle attività istruttorie. Miglioramento della verifica dello scoring creditizio del cliente, che non significa eh, migliorare lo scoring creditizio migliorare la verifica dello scoring creditizio del cliente si fa utilizzando strumenti predittivi, eh, strumenti di approfondimento che possono essere usati anche dai mediatori creditizi. Alfa Credit nasce proprio per questo. Eh, mi piace dire che è una società eh, nata da poco, ma in effetti ha una importante storia, ha delle fondamenta importanti che derivano proprio da un grande gruppo. Noi nasciamo oggi digitali, eh, mentre siamo già in produzione stiamo implementando le nostre piattaforme gestionali, le stiamo assemblando in corsa perché è così che ritengo bisogna fare per continuare a crescere e rispondere alle esigenze del mercato. Grazie Samuele, tu sai quanto io sia attento a questi passaggi, proprio nella filiera di distruttori di, di erogazione del credito, seguendo da vicino ciò che accade negli Stati Uniti, no? dove addirittura arrivano a insomma, proporre diciamo, l'erogazione del mutuo in 21 giorni, addirittura altrimenti eh, pagano una penale al cliente. Quindi insomma, speriamo di, di arrivare presto anche, anche qui in Italia a quei eh, livelli. Angelo Semerano, allora eh, Angelo con Gestim, eh, tu hai diciamo, affrontato il tema della digitalizzazione dall'alba dei tempi ancora quando si usavano i floppy disk e quindi si usavano cose, cose offline per l'installazione ecco, del, eh, del software, eh, tua esperienza quali sono stati i passaggi chiave per l'affermazione della tecnologia e ehm, insomma soprattutto avendo a che fare ecco, con una categoria professionale che sicuramente è tanto relazionale, ha una grande capacità di relazione ma diciamo ha una poca propensione alla digitalizzazione. Sì Gerardo, infatti l'hai detto direttamente tu, siamo partiti dall'epoca preistorica, fondamentalmente era quando c'erano i modem, quelli a 56k, no? quelli che fischiavano e così via, fax per intenderci quindi quelli analogici per arrivare poi fino ad oggi e quello forse di fatto è stato uno dei nostri vantaggi perché siamo cresciuti a livello tecnologico di pari passo con la tecnologia, quindi man mano che c'è un'evoluzione tecnologica sul mercato, ecco dal modem 56k, poi la DSL Puoi la fibra ottica, eh, internet, eh, diciamo a livello anche di smartphone, cellulari e così via, noi andavamo di pari passo il difficile qual è stato appunto andare a portare la tecnologia su persone che di fatto non avevano necessità all'epoca, parliamo di 15 anni fa, di tecnologia perché tutto sempre era basato totalmente sul rapporto umano, rapporto umano che ancora oggi è l'elemento chiave centrale, nonostante oggi ci sia tanta necessità della tecnologia, però tutta la tecnologia che ci può essere, sarebbe di fatto totalmente inutile se non ci fosse poi la figura umana e il rapporto umano tra l'agente immobiliare e le parti che deve mettere in contatto o la parte singola che rappresenta in base poi al modus operandi dell'agente in questione. E quindi la tecnologia oggi è un di più a supporto dell'agente immobiliare, si parla tanto della no? tecnologia che deve sostituire, la tecnologia che magari vuole sostituire l'agente immobiliare e Sicuramente utopia e follia da un certo punto di vista, perché secondo me il ruolo chiave, in questo caso dell'agente immobiliare, però il ruolo chiave della persona umana nei processi che coinvolgono persone, quindi non stiamo parlando banalmente di mh, vado al supermercato, prendo dallo scaffale qualche cosa, oppure vado sull'app di e-commerce, faccio il click e mi arrivo a casa, allora non mi serve più lo scaffale, la persona che lo monta piuttosto che... Qui ho bisogno comunque di persone che mettono in relazione tra loro altre persone che vanno a soddisfare i loro interessi. Noi appunto per eh, riuscire diciamo, a portare la tecnologia senza che la stessa diventi, possa essere stata poi di fatto troppo invasiva all'interno dell'ecosistema relazionale degli agenti immobiliari, abbiamo applicato un po' i cinque sensi, quindi la vista, l'udito, il tatto, il gusto, l'olfatto, ovvero un po' la vista li abbiamo guardati un po' su come operavano, come si comportavano, che cosa facevano, quindi quali erano poi di fatto le loro necessità e li abbiamo ascoltati tanto. Eh, il tatto dove entra in gioco con la stretta di mani, noi abbiamo sempre creduto e se oggi siamo qui anche in veste digitale a sinergie, subito quando mi hai detto facciamo sinergie, però lo facciamo in digital, ci siamo lo stesso, non c'è problema, anche se... Una lacrimuccia perché di fatto di eventi live dove incontri le persone, appunto, stringi le mani ti danno veramente quella marcia in più, sviluppano un po' quelle relazioni obiettivamente. Un po' il pubblico manca, manca il calore umano. Manca un po' quello che poi rappresenta un evento dal vivo con tutte le persone, e quindi noi abbiamo sempre creduto sugli eventi dal vivo con tante iniziative a cui sia abbiamo partecipato che organizzato direttamente, appunto dove potevamo incontrare gli agenti immobiliari, per poi avere anche al gusto, perché a questi eventi poi ci sono sempre cene, aperitivi e quindi passi tante ore anche conviviali insieme agli agenti dove poi esce un po' quel sommerso, non inteso come il sommerso, <ride> quello di stare, ma esce un po' quel sommerso, diciamo quello spaccato di quella che è la quotidianità dell'agente immobiliare che è il lavoro che fa, ma anche tutto quello che c'è intorno, fino ad arrivare diciamo, all'olfatto e qua diciamo siamo andati a naso, e di naso diciamo un po' me ne intendo. Grazie, grazie Angelo. Quindi insomma eh, tu sei un'azienda tecnologica ma alla fine mi hai dato dei parametri molto, molto umani e quindi i cinque sensi e quindi insomma gli agenti immobiliari saranno sicuramente contenti di un riavvicinamento ecco, eh, temporaneo agli aspetti umani e relazionali secondo round di, eh, di domande eh, abbiamo 15 minuti quindi vi chiedo brevità Pietro Pellizzari allora, nella mediazione quale percorso avete individuato che possa garantire eh, diciamo un'adozione di digitale che abbia successo per gli agenti immobiliari Chiaro. Non parlo, Pietro, del, dell'utility da usare alla bisogna, parlo di un flusso, quindi, insomma, di lavoro digitale. Spesso si sente parlare di disruption, la tecnologia che irrompe nel mercato e lo rivoluziona, lo trasforma. È un bellissimo termine, però eh, la realtà dei fatti è che la tecnologia non è una materia prima. La tecnologia viene fatta dagli uomini, che insieme ai computer elaborano e sviluppano la tecnologia, e ricordiamoci che tutti i presenti di questa tavola rotonda lavorano in un settore in cui l'elemento cardine sono gli agenti immobiliari. Alcuni di noi ce li hanno come clienti, altri come partner, però il mercato gira intorno a loro. Quindi la nostra filosofia qual è? È quella di plasmare la tecnologia a misura del professionista. Questa è la nostra mission e quindi l'obiettivo nostro è quello di accompagnare i professionisti in un percorso di evoluzione. Mi permetto di fare due esempi veloci. Oggi il professionista moderno, Deve conoscere gli strumenti digitali, utilizzarli, ma non deve essere un professionista del web, non deve essere per forza un, un, un esperto di online marketing, deve avere dei partner che lo supportano a ottenere i maggiori benefici da, da, da questi strumenti. Noi con il nostro servizio premium abbiamo cercato di fare quello, aiutare i professionisti a ottenere i vantaggi dell'online marketing e quindi poi alla fine della fiera ottenere i contatti dal web, no? le richieste clienti. Altra cosa, si sente parlare spesso, quindi secondo esempio dei big data, bellissimo termine, però i professionisti big data fanno fatica a masticarli, servono società come le nostre che li mettono a disposizione e rendono questi big data intellegibili dai professionisti e quindi il market report che abbiamo sviluppato in ottica di acquisizione degli incarichi è uno strumento che va in quella direzione, utilizzare i dati del web, le banche dati, la domanda e l'offerta per dare strumenti semplici ai professionisti che con velocità possono sfruttarli e poi ovviamente portare beneficio al cliente finale che poi è l'ultimo tassello che muove il mercato in cui tutti lavoriamo. Quindi questo è il nostro modo di operare, quindi la tecnologia ovviamente a supporto e non in contrasto con, con, con, con gli agenti. Chiarissimo Pietro, quindi insomma Imparate, conoscete, istruitevi, ma poi sappiate anche delegare queste attività a fornitori insomma e a partner che possano essere eh, di, di supporto alla vostra eh, attività, alla vostra conversione digitale. Fausto Maglia, quindi torniamo a eh, Casavo. Eh, consiglio diretto, dovendo digitalizzare i processi quindi dell'agenzia immobiliare, da dove partiresti? Uh, bella domanda, cercherò di essere breve come, come mi hai chiesto um, noi lavoriamo moltissimo con gli agenti immobiliari e in realtà appunto le operazioni le facciamo uh, insieme e siamo direttamente coinvolti quindi nel loro lavoro perciò eh, come si direbbe in inglese, we, we feel the pain, no? che, che è anche un mantra poi, per lo sviluppo di prodotti tecnologici nel modo corretto. Eh, e per me eh, una parte veramente dolorosa di questo processo è la gestione documentale, eh, la, la creazione, la, la conservazione, lo scambio di documenti, la firma, visto eh, quanta burocrazia è coinvolta in, in un processo transazionale. E, ecco, quindi uh, a noi piacerebbe sicuramente, uh, per noi stessi e per, uh, e per tutti gli agenti immobiliari, poter uh, semplificare questo aspetto qui. Perfetto, eh. più file e meno cartelline reali, un po' questo è il concetto che, che ci stai dando. Bene, grazie. Renato eh, Ciccarelli, peraltro per te c'è una domanda. Dal pubblico ovviamente, oltre, oltre che la mia, vediamo di metterla insieme, insomma di coniugarla. Allora, quali sono gli elementi che risultano vincenti in un mercato che vive una transizione verso il digitale? No? E quale ricetta ehm, diciamo potresti dedicare agli agenti immobiliari che, che vivono ancora un business iperlocale? Questa è la mia domanda. Dal pubblico invece, Stefano Benatti ti chiede: ma l'agente immobiliare nella filiera NEPREX dove si colloca? Ok. Parto velocissimamente dal, dal sondaggio che ha fatto casa.it che mi ha un po' impressionato, ma poi un po in fondo ci aspettavamo. No? Cioè, allora, il, ce l'ho qui davanti adesso, il 66% dice eh, chiede con la bacchetta magica che cosa devo cambiare per garantire produttività alla mia azienda. Fantastico. Poi il 50% dice che eh, vorrebbe eh, applicare la mediazione diciamo, come obbligo di legge, è un po'. No, una, una strada facile, no? siamo notari, è, siamo è un po' una strada facile quella che, che, che si è scelta, cioè io eh, diciamo punto di più su quel 15% che diceva che forse gli agenti immobiliari sono troppi, partendo chiaramente dagli abusivi eh, che non hanno senso di esistere, eh, e che cosa bisogna fare? Eh, cioè bisogna sicuramente eh, capire l'agente immobiliare che pubblica su Wikicasa e apre la porta soltanto non ha più senso di esistere l'agente immobiliare deve fare un salto avanti e deve produrre veramente del valore aggiunto e il valore aggiunto sta nella relazione probabilmente con il cliente nel mettere a terra il lead che viene generato da Wikicasa, da Casa.it da immobiliare e nella relazione che può avere, rispondo alla domanda con Neprix. noi eh, abbiamo la, la volontà di integrare il processo e di poterlo in qualche Modo di formare per avvicinare cliente venditore e cliente compratore. Abbiamo un inflow captive che è molto importante perché il Limiti ha già acquistato milioni di crediti a cui sono agganciati eh, asset immobiliari, oltre 10.000, e ha acquistato repo, diciamo, più di eh, 350 immobili. Quindi siamo un po', eh, po in diciamo e un po' eh, agenti immobiliari. Ci affacciamo al mercato con la generazione di lead con i nostri portali, generando lead attraverso i portali paralleli e i portali di listing e scarichiamo questi lead o sulla nostra agency interna o sulla agency esterna di agenzie che abbiamo selezionato, e sono pochissime per adesso, sono 25, ma con cui collaboriamo e a cui giriamo i lead perché sappiamo che loro in quel determinato cluster in que di tipologia in quella determinata zona sono più efficaci di quanto possiamo esserlo noi. Poi c'è un terzo cancello in cui apriamo a tutte le agenzie immobiliari quando abbiamo necessità di maggior velocità e quindi lasciamo a terra tutta la nostra parte commissionale perché abbiamo bisogno di soddisfare il nostro cliente con una velocità diciamo più importante. Quindi l'agente immobiliare è se è specializzato in una determinata zona, in una determinata fascia, è il nostro partner importante, ma non, non, ne, non ne selezioneremo migliaia come diciamo magari fanno tanti, abbiamo bisogno di, di soggetti che siano veramente specializzati, gli altri diciamo devono capire che sul mercato ci si riuscirà a restare con questa trasformazione in corso, se sapranno dare qualcosa in più e molti lo fanno, ma quelli che aprono le porte e le chiudono probabilmente non avranno più senso di esistere. Grazie, grazie Renato. Eh, Armando Sacco scrive: Ci fosse un MLS ben strutturato che funzioni in Italia e Big Data li avremmo già in categoria disponibili a tutti gli agenti immobiliari. Sì, eh, Armando, è vero, questa affermazione paga un po' lo scotto anche della tua, insomma, della tua esperienza lunga negli, negli Stati Uniti, dove l'MLS di fatto è, è diciamo, normalità. Comunque è un concetto assolutamente corretto e condivisibile. Cristian Calusa, visto che insomma. MLS, Stati Uniti, investimenti all'estero, Allora, voi avete a che fare con tanti agenti immobiliari, quali criticità vedi nell'utilizzo del digitale da parte loro e come secondo te possono superarle? Sì, ma devo dire che in questi 12 anni di attività ehm, abbiamo stretto la collaborazione con qualche migliaio di agenti, sicuramente adesso magari parliamo di quelli italiani, perché poi c'è una, una gran differenza del, degli agenti che abbiamo nei vari paesi del mondo anche dell'uso della tecnologia la maggior criticità che contiene in sé per assurdo anche il superamento è che generalmente si tende a vedere secondo me il mondo digitale come uno degli strumenti ma si continua a ragionare in analogico ce l'abbiamo visto anche nei recenti eh, lockdown se prima una transazione non poteva che passare attraverso uno o più incontri di persona e praticamente pochi sapevano cos'era Zoom o vedevano impossibile il chiudere una trattativa tramite questi strumenti, eh, ora la situazione si è praticamente ribaltata e le video call hanno sostituito eh, molti degli incontri con i clienti. Anch'io resto dell'idea che ovviamente l'incontro umano, il condividere con i colleghi, con il cliente è diverso, ma credo che tutti noi con in Italia con lockdown più rispetto ad altri paesi dove erano molto più tecnologici, abbiamo visto che veramente la tecnologia eh, ci promette di fare molto più di quello che pensiamo e secondo me è sempre di più il digitale diventa lo standard, quindi non è più sufficiente fare qualche post, mettere qualche annuncio online continuare con appuntamenti in agenzia, brochure a quattro, Bisogna pensare in digitale e spero che anche in Italia si possa arrivare a una transazione immobiliare mh, completamente digitale o almeno ampiamente nel digitale. Eh, io ovviamente ho abituato al sistema americano, in 12 anni ho comprato e rivenduto più di 3.800 case e io tutte le acquisizioni le faccio online. Uh, chiamano DocuSign, altri sistemi altri strumenti ma credo che in 12 anni e mezzo di attività su ormai forse più di 4.000 proprietà sono andato da avvocato tre volte chiamiamo avvocato notaio perché in America non c'è il notaio ma più perché ero lì ma non c'era necessità quindi insomma, sicuramente eh, vedo negli agenti spero appunto che riescano un po' a a capire che la tecnologia offre tantissimo, poi lo vediamo, lo dice la NAR in America come molti dei presenti, la gente cerca l'immobile sull'online e quindi è uno strumento che viene sempre più utilizzato, quindi bisogna un po' trasferire, adattare alcuni metodi di lavoro, operativi che per anni hanno gestito la nostra agenzia e portarlo nel digitale. Chiarissimo, guarda, condivido con te l'esigenza. Di eh, insomma, usare il digitale non soltanto come ruota di scorta, la bisogna e quindi insomma, in lockdown usiamo mito zoom, poi smettiamo. Continuiamo. Però pensiamo a eh, così stradare, creare un flusso, un processo di produzione proprio dall'acquisizione fino in fondo, e, e, che in qualche modo diventi complementare ma strutturato e stabile in ogni agenzia immobiliare. Samuele Lupidi. Allora, allora, eh, eh. Fintech, un fintech che avanza, no? piattaforme di ogni tipo che permettono di investire, permettono di prestare soldi eh, tra privati, insomma tutte cose, tutte cose belle, mi piacerebbe pensare ad una piattaforma fintech anche per i mutui eh, immobiliari, per, per condizioni e per velocità. Quali sono secondo te tre cose che potrebbero avvicinare il mercato della mediazione del credito e dell'immobiliare al XXI secolo? guarda eh, Gerardo ti dico due cose che potrebbero sembrare scontate ma che secondo me non lo sono ancora eh, trasparenza, uno, due, qualità morale e professionale ai mediatori e poi c'è la terza, velocità nella fase istruttoria e decisionale eh, ti parlo di trasparenza perché il cliente deve sapere subito quali sono i suoi diritti, quali sono i suoi doveri, quali sono i costi eh, senza eh, bisogno di procrastinare quindi facendo e trovando sorprese lungo il percorso eh, qualità morale e professionale dei mediatori eh, il lavoro da fare qui è ancora tantissimo ecco, eh, per riferirmi a quello che si diceva prima se avessi la bacchetta magica eh, ti dico che l'accesso alla professione è, davvero è ancora troppo facile non possiamo lasciare alla buona volontà di ciascuno il proprio miglioramento professionale e lo standard minimo di moralità ed etica. Eh, poi la velocità nell'istruttore e nella decisione. E qui la vera innovazione per il linguaggio semplice e comprensibile, le procedure sicure su piattaforme digitali anche con la blockchain per qualche parte di documentazione, utilizzo di eh, algoritmi predittivi come dicevo prima per affinare meglio lo scoring eh, e questo genera tempi veloci di risposta. Eh, Alphacredit lavora proprio per dare al mercato immobiliare eh, clienti che non devono preoccuparsi e qui l'unione con il mondo immobiliare di fare proposte d'acquisto con clausole sospensive perché entreranno ne, ed entrano nell'agenzia immobiliare con già la delibera in mano. Ecco questo immagino l'unione tra mediazione del credito e immobiliare. Lo spieghiamo tutti. Ultima domanda. Allora, Angelo Semerano, eh, tu sei balzato agli onori della, della cronaca. Eh, Stai tranquillo, non per i festini, tu sei esente da questa cosa, sei moralmente <ride> Infatti, ineccepibile. C'è certo, qualcosa che non so. Esatto, ma in realtà per l'acquisizione da parte di idealista: no? Eh, perché l'immobiliare interessa così tanto agli operatori eh, finanziari, tipo il fondo EQT, per esempio, e gli agenti immobiliari hanno ragione di doversi in qualche modo preoccupare? Guarda, allora io penso che gli agenti immobiliari non si debbano preoccupare, anzi, c'è solo secondo me da rallegrarsi perché finalmente anche il settore immobiliare viene attenzionato da quelli che sono i fondi di investimento, a parte ecco, abbiamo già visto Casavo, adesso abbiamo visto appunto Idealista, Noi, Casa.it, Mio, Jest, ma eh, se prendiamo una notizia del Sole 24 ore di una settimana, 10 giorni fa, il 19 novembre, pensate a Satispay, una startup italiana no? molto attiva nel settore praticamente dell'agevolazione dei pagamenti, um, c'è stato un round internazionale che ha fatto una raccolta, mi pare, di 93 milioni di euro circa, dove hanno partecipato oltre a dei fondi italiani, solo uno, poi tra l'altro Creative la Ventures, ma anche fondi internazionali del calibro di Square, eh, piuttosto che Tencent, eh, LGT Lightstone e così via. Mm. Diciamo In Italia a livello di proprio sistema paese c'è stata sempre osticità da parte degli investitori internazionali, quindi il fatto che adesso piattaforme di calibro anche di Square, che è comunque una fintech americana anche guidata dall'ex fondatore di Twitter fondamentalmente, si vadano ad avvicinare anche al settore immobiliare, da sicuramente nuova linfa e nuova spinta per tutte quelle che sono le attività innovative, le start-up e così via, che ruotano intorno al settore immobiliare di fatto perché gli agenti non si devono preoccupare? Per quello che dicevo prima il fatto della relazione umana che è la base comunque di tutto quanto il sistema perché è impossibile pensare a un sistema di mediazione immobiliare o creditizia che ci possa essere eh, dove si va a personalizzare e digitalizzare completamente tutto il processo e passarlo solo all'intelligenza artificiale e mh, converranno tutti quanti con me gli agenti immobiliari diciamo non di primo pelo quelli che hanno qualche anno di attività sulle spalle che è sempre più spesso ed è fondamentale la consulenza dell'agente nel processo non soltanto di acquisto post selezione immobiliare ma nella preselezione dell'immobile quante volte il cliente entra in agenzia che vuole comprare A poi finisce per comprare Z perché non si rende conto di quali sono A ah, le sue possibilità a livello di credito B le sue effettive esigenze abitative fino a quando poi non inizia appunto a visitare appartamenti ma anche a raccontarsi all'agente immobiliare di riferimento che diventa proprio poi il suo effettivo consulente è tutto questo una piattaforma tecnologica tecnologica, intelligenza artificiale, un portale, un gestionale, non riusciranno mai a sostituirlo, ovvero mai, non penso da qui ai prossimi 20, 30, 40, 50 anni, tra mille anni non so se saremo ancora qui a sinergie 3020 a parlare di questo, vediamo un po' che succede. Ambizioni di lungo periodo Angelo, Quindi, eh beh, insomma… avevo qualche bianco <ride> in dai. Molto bene, allora… Tempo, tempo scaduto, ci sono ancora delle domande e eh, salutiamo Giuseppe Contestabile, Alex Foglino e eh, Tom eh, Colliard eh, faremo avere le vostre domande ai relatori poi nei giorni eh, a venire, quindi avrete comunque risposta. Ringrazio quindi Renato Ciccarelli dallo studio e, e Pietro Pellizzari grazie per essere stati con noi e poi Samuele Lupidi, Angelo Semerano Cristian Calusa e Fausto grazie. Maglia grazie mille, grazie, grazie mille. Allora Pochi minuti eh, ci separano alle 13.15 ma non sarò io il moderatore, bensì Paolo Leccese per la prossima tavola rotonda che avrà come titolo acquisizione, promozione e vendita, come la tecnologia può costruire un percorso digitale completo al servizio degli agenti immobiliari con tanti anche gli ospiti illustri votati al digitale. Quindi insomma vi ringrazio e vi ricordo che avete altre stanze virtuali dove poter accedere continuamente per vedere i vari workshop e anche il tastino programma per vedere a che punto siamo insomma, di, questa, di questa kermesse, di questa maratona. Nel frattempo quindi grazie, 13.15 qui con Paolo eh, tra poco. A presto allora.